Q10. Avete mai sentito? No. No. Uh, L'ultima volta quando abbiamo fatto la pillola della salute abbiamo parlato degli antiossidanti e questa coenzima Q10, questa sostanza, è un potente antiossidante. Ok? E adesso parliamo un po' per vedere cos'è, cosa fa e a cosa serve. Come dicevo che si sente, si sente spesso parlare però... Uh, pochi sappiamo cosa fa. Questa sostanza è il pistone del nostro corpo. Sapete cos'è un pistone? Nel motore della macchina ci sono quattro pistoni, ok? Che fanno un, un movimento e praticamente il pistone trasforma l'energia della combustione, cioè benzina che brucia, la trasforma in lavoro meccanico, così la macchina si muove. Noi possiamo dire che noi abbiamo un motore a quattro pistoni. Fino all'età di 30, 35 anni, funzioniamo con tutti i quattro pistoni. Ok? Dopo, dopo quest'età un pistone va calando. E quindi iniziamo a sentire qualche fatica, eh, iniziano forse qualche problema ad avere più grande o meno grave. Quindi più grave o meno grave la malattia, ok? Dopo l'età di 50 anni iniziamo a funzionare diciamo eh, sempre di meno. E la malattia inizia ad aggravarsi all'età di 60-70 anni funzioniamo in un unico pistone e allora dite e come facciamo allora però vi dico a qualsiasi età se iniziamo un programma di esercizio fisico intenso Dopo solo tre settimane possiamo funzionare di nuovo con tutti i quattro pistoni. Cosa ci aiuta a ritornare a questi quattro pistoni? L'esercizio fisico, il movimento. Bene, vediamo quali sono le fonti di coenzima Q10. Non so se avete mai sentito l'olio di olivello spinoso. È un piccolo grappolo così? Uh, arancione, è un potentissimo uh, antiossidante, una fonte molto grande di coenzima Q10. Gli arachidi però non tostati, gli oli uh, in generale e la soia, poi ci sono anche altri, però diciamo che questi hanno più coenzima Q10. Poi le persone che hanno una dieta totalmente vegetale hanno più coenzima Q10 di quelle che mangiano di tutto le persone con un peso normale o con sottopeso hanno più coenzima Q10 che le persone con sovrappeso gli organi che necessita più coenzima Q10 sono gli organi con il metabolismo ehm, più grande sapete quali potrebbero essere? che richiedono più energia il cervello Uh, facciamo tre esempi, il cervello, il cuore e il fegato. Questi sono i principali organi che, che utilizzano tanta energia e um, hanno bisogno di tanta coenzima Q10. Allora, se qualcuno vuole iniziare ad assumere la coenzima Q10, molto bene. Organo. Sì, tu, tu, tutto, tutto nel nostro corpo hanno bisogno di energia, quindi di movimento. Sì. Dicevo, se qualcuno vuole iniziare ad assumere 15, ma Q10, molto bene, e ve lo consiglio. Quanta? Di solito um, si raccomanda un, un milligrammo per età. Quindi se ho 60 anni, prendo una capsula di 60 milligrammi, ok? Però ci sono quelli di uh, 10 milligrammi, 15, 20, 30, e ci sono anche quelli di 120. Allora dite, ma devo arrivare ad avere un'età di 120 anni per prendere quella lì? Sì. No, si può assumere anche quantità più grandi, però qui facciamo attenzione. Nel momento in cui noi arriviamo ad avere, um, diciamo, anche 200 milligrammi, prendere, prendere questo, questa quantità, arriverà forse un momento in cui non la possiamo più comprare perché sarà anche i tempi in cui non possiamo comprare né vendere, oppure non possiamo permetterci di comprarla perché non è neanche molto costosa, eh, neanche economica. Dice, economica. E quindi nel momento in cui non la possiamo più comprare, dobbiamo ridurre progressivamente, lentamente. Se noi abbiamo preso una quantità di 200 mg, allora dobbiamo fare 120, 80, 60 e così via. La coenzima Q10 è raccomandata come supplemento a tutte le persone con i problemi di cuore cardiaci. È molto utile e fa tanto bene. Per ipertensione arteriale, Parkinson, distrofia muscolare e qui attenzione. Per le persone che hanno il cancro, non devono prendere l'enzima Q10 come supplemento. Um, praticamente le cellule cancerogene um, mangia anche, quindi è un nutrimento anche per le cellule cancerogene. Quindi non si deve assumere nel caso in cui abbiamo uh, cancro. Come? supplemento, quante volte si deve prendere? Allora, volta... la potete prendere per vent'anni se volete. Cioè, Come tempo, giorni, tutti. tutti i giorni. Il problema è quando uh, uh, volete smettere di prenderla, di fare uh, un modo graduale. La potete prendere da adesso tutta la vita. Però se volete avere un, ad esempio, uh, avete un esame, ok, avete un esame, oppure esercizio fisico, una fatica. sapete che dovete scalare una montagna, potete assumere da oggi per domani, cioè nel senso oggi la sì, sì. prendete, prendete 200-300 mg di coenzima Q10, non fa male, se, se volete prendere così una o due che volte alla settimana. Rimedia. Sì, sì sì. Dicevo che le persone che hanno il cancro non devono assumere come supplemento questa, questa sostanza. L'eucemia va bene, si può, si può prendere, fa molto bene, uh, poi migliora la funzione cerebrale, cresce la, la capacità di memorizzare, alcune medicine possono um, impedire uh, l'assorbimento della coenzima Q10 sono quelle medicine che sono contro il colesterolo quindi per chi uh, utilizza queste medicine uh, si blocca anche la, la produzione di coenzima Q10 bene, adesso volevo dire solo per le donne però non è così vi voglio dire che per la nostra pelle, sapete, la nostra pelle è l'organo più esteso, più grande che noi abbiamo. È un organo la pelle. Mm -hmm. e, um, è molto utile se volete avere, se non volete avere le rughe, e aiuta tantissimo. Allora, prendete dalla farmacia queste capsule di Quenzima Q10, le aprite, le mescolate nella, nella vostra crema idratante, Deve essere crema idratante, però cercate che sia una crema che non naturale. sia, ah, senza... sì, non tanti parabeni, silicone, tutte queste cose, che sia Natural. il più naturale possibile, questo è valabile sia per gli uomini che per le donne, mescolate nella crema mm -hmm. con enzima Q10 e vale più la pena fare questo che comprare la crema con, eh, avendo già l'enzima Q10 dal, dalla farmacia. Quindi anche la quantità è maggiore se noi mettiamo dentro. Um, sì, coenzima Q10 è uno degli antiossidanti più potenti. Uh, la prossima parleremo di un altro antiossidante. Sì. Sì. Spero che, che questi consigli vi possano aiutare. E come dicevo prima, negli alimenti sono gli ioni, in, uh, in genere. E poi ho detto uh, l'olivello spinoso, um, poi c'era anche uh, negli arachidi non tostati Grazie. la soia. Quindi se noi abbiamo un'alimentazione quanto più vegetale, sana, possiamo assumere anche la coenzima Q10. Il coenzima Q10. <ride> Il Signore ci, ci aiuti. E, um, di mettere anche, anche in pratica. Grazie.